Quest'anno il coordinamento provinciale insieme all'Uildm all è qui a Salerno per sostenere la lotta alle malattie genetiche. Siamo presenti anche quest'anno, la provincia di Salerno si colloca ad un livello sempre molto elevato, siamo nelle dieci, prime dieci province italiane per raccolta superando anche province in una classifica straordinaria, importanti e più grandi rispetto, rispetto alla nostra. Insieme, una delle parole chiave di quest'anno, per poter sconfiggere definitivamente le malattie genetiche. Sono oltre vent'anni che la Fondazione Teleton dal 1990, nata insieme appunto all'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare, contrasta e quotidianamente è sul punto di riferimento principale per sconfiggere definitivamente le malattie genetiche e Salerno anche quest'anno c'è. Negli anni il numero di cittadini e la gente che ha aderito al teletone, è, cresciuto, eh? sì. è cresciuto in modo costante, in una scommessa pa estremamente particolare. Siamo partiti nel 1990 grazie all'impegno di una signora, la, la compianta signora Susanna Agnelli. E giorno dopo giorno abbiamo superato i 30 milioni di euro di raccolta nel corso della maratona e vette sempre più importanti sono davanti a noi. Siamo partiti dal contrariettiche. Oggi abbiamo alcuni, i primi casi di successo rispetto al superamento effettivo della malattia bambini affetti da maurosi congenita di Leber, che ha come principale effetto la cecità, che cominciano a vedere. E questo è il risultato fondamentale e questo è il motivo per il quale non bisogna fermarsi ora, bisogna continuare a sostenere la Fondazione Teleton e i partner della Fondazione per sconfiggere definitivamente le malattie genetiche. Ma... Sì, di Teleton, ventottesima edizione di Teleton e quest'anno la conferenza l'abbiamo la, decisa e voluta fare al Comune per dare una impronta più significativa. Sicuramente Salerno è una delle province più generose. Eh, L'anno scorso sono stati raccolti 6.000 euro dalla nostra associazione e dal coordinamento Teleton. Per cui eh, speriamo che eh, quest'anno sia ancora più generoso il territorio salernitano e la provincia, perché comunque ci saranno, ci saranno i ragazzi che saranno, saranno contenti, i ragazzi distrofici, i, quelli delle malattie neuromuscolari, che saranno sicuramente contenti di questa partecipazione del, di Salerno e del suo territorio. Uh, ci saranno sicuramente presenti i nostri due nostri ragazzi anche con i video perché abbiamo voluto dare proprio un'immagine un significativa di che cosa queste sono le malattie queste... genetiche, cosa è la distrofia muscolare e quindi uh, per, per far capire quanto facciamo e quando, quando do, noi doniamo, per cosa lo facciamo e perché lo facciamo. Io spero che voi giornalisti um, sottolineate questa, questa generosità e, um, e inculcate ancora di più questo, questo modo di offrire, di donare um, in modo senza riserve. No, Il messaggio che giungeva da Teleton è quello di eh, riproporre la provincia di Salerno e la città di Salerno fra quelle che maggiormente si impegnano per Teleton. Sì, sicuramente. Il trend della città di Salerno è sempre in crescita, quindi è, eh, si conferma una città eh, ricca di solidarietà, specialmente con questi temi così seri. Io porto i saluti dell'assessore Savastano e di tutta la commissione politica e sociale che mi vede in questa veste di Presidente oggi qui insieme agli altri ospiti. Eh, è un lavoro grande che Teleton da anni eh, porta avanti, tra l'altro in maniera personale ho partecipato nella mia veste un po' di anni fa di scout, quindi di contributo con le associazioni che mi vede in questa veste di Presidente oggi qui insieme agli altri ospiti. Eh, è un lavoro grande che Teleton da anni eh, porta avanti, tra l'altro in maniera personale ho partecipato nella mia veste un po' di anni fa di scout, quindi di contributo con le associazioni per questo che era un tema così forte e importante che tutti i giorni, non solo nel stretto giro, ma deve essere portato avanti durante tutti i giorni del percorso di 300. 65 giorni. La conferenza stampa in modo congiunto presenta gli eventi di territorio. Molto rapidamente lì vedete come sono investiti